C'è uno strano legame tra il coronavirus, la situazione che stiamo vivendo, e la vita di Landauer, che fu indubbiamente segnata dalla improvvisa morte della compagna, la poetessa Edwin Lachmann, avvenuta nel febbraio del 1918 a causa della, del virus dell'influenza spagnola che colpì il mondo durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una perdita dalla quale non si riprese mai Landauer e eh, che nonostante questo eh, non, non gli impedirono di partecipare a quello che sarebbe stato un grande evento nella storia del movimento rivoluzionario contemporaneo, cioè eh, la nascita della Repubblica dei Consigli in Baviera che accompagna un movimento rivoluzionario che tocca l'Europa in diversi punti, dopo un lungo periodo di stasi perché l'ultima grande, grande manifestazione della rivoluzione in Europa risaliva al Comune di Parigi, se si fa eccezione di, per quel eh, periodo nel 1905 che in Russia, quindi ai margini dell'Europa, un movimento rivoluzionario si, eh, si presenta. Landauer, come noto, sarebbe peraltro morto nel maggio del 1919, il 2 maggio, a causa della la repressione eh, del, dello Stato contro quell'esperienza rivoluzionaria. Bene, sembra un filo lontano quello che lega a noi a, a quegli eventi, eppure alcune scelte di Gustav Landauer in quella fase furono sorprendenti e forse, mi viene in mente, possono ancora... Dirci, dirci qualcosa. Landauer, Landauer aveva passato l'intera vita, che era stata una vita di militante nel, nei movimenti anarchici tedeschi ed europei, internazionali, ma anche una vita di riflessioni intellettuali sull'anarchia, sull'anarchismo, sul socialismo. Ecco, dicevo, aveva passato l'intera vita invitando i rivoluzionari a costruire una contro società ai margini di quella esistente. Aveva passato la vita a predicare la fuoriuscita dalla comunità statale, non per allontanarsi eh, per sempre, ma per tornare più forti di prima e forti di esempi concreti della possibilità di vivere diversamente in comunità, in fratellanza, da donne e uomini liberi capaci di produrre quanto è necessaria la vita attraverso la cooperazione e il lavoro cooperativo. È chiaro che la prima guerra mondiale cambia tutto, cambia tutto eh, non solo per Landauer ma eh, per tutta una generazione di rivoluzionari, di eh, donne e uomini impegnati eh, nella trasformazione, nel tentativo di trasformare le condizioni del mondo. L'arrivo della guerra, dicevo, cambia tutto, anche perché porta alla ribalta la tragedia della, della guerra stessa, con i milioni di morti nelle trincee, nelle retrovie, e accanto a questo nel 1918, come dicevo all'inizio, si presentano le decine di milioni di morti in tutto il mondo per quell'epidemia appunto che passerà alla storia come l'influenza spagnola. Certo, Fu eh, terribile, quella epidemia produsse gravissime perdite, anche perché erano misere le condizioni di vita nella guerra, perché erano deboli gli organismi, erano straziati i corpi. Miseria e debolezza, lo strazio di queste morti, erano responsabilità diretta di un sistema di vita, di un modello di sviluppo, il capitalismo nella sua fase imperialista, si sposava con quella potenza ormai smisurata e mortifera che aveva acquisito lo Stato. E quando la rivoluzione giunge, Landauer, che pure in passato aveva predicato, eh, come dicevo, la secessione dal, dallo Stato, dalla comunità dominata dal capitale, partecipa, non può esimersi dal partecipare, e si impegna l'anarchico Landauer come deputato nell'assemblea dei rappresentanti dei consigli, dei lavoratori, dei contadini e dei soldati. E poi, nel, il 7 aprile, il giorno del suo compleanno, del 1919, diventa addirittura ministro nella seconda fase della Repubblica dei Consigli, insomma, per un breve periodo un uomo di Stato. Landauer aveva sempre pensato che lo spazio occupato dallo Stato nella vita associata fosse in realtà la misura della incapacità o dell'impossibilità dei soggetti sociali eh, di soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali del popolo. Insomma, pensava che fino a che i rivoluzionari non fossero stati capaci di rispondere alle necessità, ai bisogni generali, lo Stato sarebbe stato presente e legittimo e avrebbe esso dato le risposte, col suo linguaggio naturalmente, con i suoi mezzi e nel rispetto degli interessi delle classi dominanti, a quelle domande che provenivano dal basso. Allora ecco i problemi così lontani che in qualche modo ci sollecitano nella situazione particolare, eccezionale, che viviamo. Questa epidemia, in effetti, ci dice qualcosa sul nostro mondo di chiaro e inaggirabile. Dice qualcosa sul capitalismo, che è un sistema di vita evidentemente assurdo, perché distrugge la vita, lo fa in ogni momento e ormai in ogni luogo. Questa crisi, questa epidemia, dice qualcosa sul complesso delle classi dirigenti, che in Italia, in particolare, ma lo stesso discorso potrebbe. Essere fatto per altri contesti, dimostrano ogni giorno di più che le nostre vite non valgono un soldo dei loro profitti. Questo non sembra il retorico perché lo abbiamo visto in, in esempi eh, concreti in Lombardia, a Milano e fino anche in Piemonte e così via. In Veneto. Queste classi di vigenti largamente intese si sono arricchite negli ultimi decenni sullo smantellamento di ogni conquista sociale del passato. Ma questa epidemia dice qualcosa sulla più circoscritta classe politica, non solo quella del Governo centrale, ma quella del governo, dei governi locali. L'inettitudine di questa classe politica è sotto gli occhi di tutti. È una classe politica che attualmente mette un rattoppo alle sue mancanze, perché quella stessa classe politica che in modalità diversa a seconda della casacca indossata ha favorito la privatizzazione della sanità, la rinuncia a qualsiasi politica di costruzione di strutture di base, per esempio in campo sanitario, ma non solo, di cui oggi avremo invece molto bisogno. E oggi ci costringe necessariamente eh, nelle nostre case, spesso non dicendo tutta la verità e magari in qualche caso chiedendoci di cantare per la patria ferita. Ma questa epidemia dice qualcosa su tutti noi, perché questa crisi ci dice evidentemente cosa non siamo ancora. Dico noi che pensiamo di poter criticare e magari cambiare il mondo in cui viviamo. Ci dice anche cosa non diventeremo mai se non incominciamo a porci oggi dei problemi eh, veri, concreti, se non sviluppiamo capacità di rispondere ai bisogni di quelle masse insieme alle quali, con le quali, eh, bisogna organizzarsi per eh, rispondere collettivamente insieme ai bisogni che dal basso provengono. Ehm, ci dice cosa non diventeremo? Se, cosa non diventeremo mai se non saremo capaci non di abbandonare, ma di relativizzare le identità eh, consolatorie che soprattutto in momenti di crisi si consolidano, fino a diventare spesso eh, ideologia della purezza o in qualche caso forme strane di opportunismo. Dobbiamo insomma essere capaci di costruire insieme nuovi legami, direbbe Landauer, o sempre lo stesso Landauer potrebbe dire così, se non creiamo un nuovo spirito noi non usciremo mai dalla crisi di civiltà in cui siamo precipitati.